Io ho incominciato la mia carriera da spettatore, io andavo nei cabaret con il registratore quello che c'era all'epoca della Philips, il primo registratore a cassette portatile, me lo infilavo nella pancia sotto il golf, mettevo il filo del microfono che usciva da qua e stavo quattro ore così a registrare gli spettacoli. Dino Formicola si è raccontato sul palco del teatro Virginian in un fuori stagione all'insegna della grande comicità. 50 anni di carriera e non sentirli, il titolo della serata talk. Un appuntamento unico nel suo genere con uno degli artisti che più ha lasciato il segno nella storia del cabaret italiano, dividendosi tra televisione e teatro. E a noi piaceva il teatro, tant'è vero che noi abbiamo sempre, continuativamente, fatto il teatro. E la televisione, la televisione era, era come dire il promo. Per noi, la televisione è sempre stata il promo per convincere la gente a venirci a vedere dal vivo. Un vero e proprio incontro aperto, nel quale Nino Formicola ha ripercorso momenti e retroscena dei 50 anni di carriera. A partire dall'incontro con Andrea Brambilla, con cui ha dato vita alla fiatata coppia Zuzzurro e Gaspare. Andrea aveva un talento comico raro. Cioè, io dico sempre la gente ha, anche adesso prima mi hanno fermato ah, ci hanno fatto ridere in televisione ma far ridere in televisione non vuol dire niente i comici bisogna andarli a vedere dal vivo dal vivo capisci chi sono quelli veri e quelli farlocchi. E Andrea era uno che poteva stare sul palco fermo un quarto d'ora e far vedere la gente senza dire una parola. Cioè era proprio un talento. L'espressione eh, del tempo. Bastava quello, bastava. Cioè quindi le pause, le, le, le, le, i controtempi. Cioè. E quindi sai, è un'altra un storia. Commissario Zuzzurro, il capo ci ha affidato un nuovo ed importantissimo caso, ha capito? Sì, sì va bene, ha puntato Mennea, ma no, fermo! <ride> sì, un Stavo regolo. dicendo beh, che bisogna dirigersi al museo d'arte moderna, sì. assolutamente, sì. velocissimamente, hai capito? Ti accompagno in centro! Ma io veramente. <ride> io compio 70 anni, sono 50 anni di carriera e sono 10 anni che è morto Andrea. Quindi. e io non mi sono divertito per niente. In questi dieci anni mi sono divertito pochissimo perché a 60 anni ricostruirti la carriera da solo quando sei abituato da 40 a lavorare in un'altra maniera, credetemi, è difficile.